Lungo è il percorso da fare, la distanza di un fremito misurata in un passo. Un cammino è un'intensa e magnifica metafora. Hai il passato alle spalle, incarnato dai metri percorsi. Un futuro da raggiungere nella meta dinanzi a te. Ed hai la cosa più importante, il tuo presente da scrivere, centimetro dopo centimetro. Ed ogni metro guadagnato è il tuo qui ed ora, da affrontare con coraggio, in quei passi che tanto stancano, che tanto spaventano, ma che tanto ti regalano. Avanzando ti stanchi, le gambe si fanno pesanti, ma paradossalmente l'anima si fa leggera. La meta ti sembra lontana, ma sai quanto l'avvicinerai? muovendo un piede alla volta spostandoti da dove eri e avanzando verso di essa lungo un cammino senti, ascolti, vivi, pensi e dimentichi le falcate una dopo l'altra scorrono come i giorni come le ore come le stagioni lasci librare l'essenziale lasci una scheggia di te in ogni arbusto toccato in ogni torrente guadato in ogni collina scalata, in ogni pietra calpestata. Lascia che il vento ti scompigli i capelli. Cerca attimi di vita che ti destabilizzino, ti portino fuori strada, perché c'è più gusto a camminare sul ciglio della strada, su sassi, rami e foglie, che su una lingua d'asfalto.